importante è la presenza delle salse. Siamo in una zona, le salse di Nirano sono ancora attive, ma anche Montegibio aveva la sua salsa che in realtà è la salsa più grande d'Italia. La salsa non è più attiva dalla metà dell'Ottocento ma la possiamo ancora riconoscere a più meno. Se guardiamo il cantiere qua sotto di noi, la collinetta che c'è dietro, quella è la salsa. La bocca della salsa era proprio lì di dietro. Oltretutto poi era molto più alta fino a 4-5 anni fa perché poi è stata spianata per motivi agricoli e di, e di edilizia. Quindi dobbiamo pensare a un piccolo vulcanetto, un piccolo vulcanetto che... Cioè ci hanno costruito sopra? Ci hanno costruito di fianco, di fianco e hanno messo a coltura tutto il campo della salsa, ci hanno messo vario, un po', bel Quindi po' lo di vediamo tempo. leggermente spianato per fare le baulature, per rendere più agevole anche l'accesso a quei mezzi, in realtà era leggermente più conica come forma. Se sì, in direzione scendiamo verso valle abbiamo altre eh, piccole polle ancora attive, un'attività molto lieve rispetto per esempio a quella di Milano, però c'è ancora presenza. L'attività la, eh, della salsa di Montegibio abbiamo detto finisce verso la metà del 1800, ma probabilmente era nota già in epoca romana, tanto che Plinio il Vecchio, eh, storico romano morto durante l'esplosione, del, del Vesuvio a Pompei, e nella sua opera Storia Naturale cita che eh, nel 91 a.C. un forte terremoto, un, un forte evento che lui descrive come due montagne che si scontrano accade nel territorio di Modena. Non cita precisamente la località di Montegibio ma è chiaro che si può ricollegare alla nostra salsa e addirittura descrive eh, il fatto che fumo, fumo e fiamme si alzarono a eh, circa 40 metri di altezza e sin dalla via Emilia, quindi dalle aree abitate e frequentate dai Romani in quel periodo, potevano essere visibili. Quindi un evento eh, tremendo, un evento molto forte, che ha portato quindi a un fenomeno eruttivo, perché le salse comunque hanno, provocano, non so se siete mai stati a Nirano, fuoriuscita di fanghi, acqua calda, di fanghi, e in questo caso anche fiamme, quindi mh, a descrizione sua, comunque un evento molto molto forte. Che nello specifico dobbiamo pensare avesse correlato tutta un'altra serie di fenomeni, quali molto probabilmente fenomeni mh, di terremoti, quindi eventi sismici, probabilmente localizzati e legati strettamente alle attività delle salse, non dobbiamo pensare a un sisma come quello che si è verificato adesso, ma comunque è un evento molto forte e molto mh, devastante. Esatto. Noi tra l'altro dalla salsa di Montegibio tiriamo una linea che eh, conduce, che, che va alle salse di Nirano, che okay. si trovano, diciamo, in quella direzione, che abbiamo proprio all'interno del nostro sito e come vedremo poi direttamente sullo scavo, probabilmente anche dentro l'area. poi di insediamento dove sono andati i romani a costruire c'è una piccola salsa. Abbiamo trovato delle colate di un terreno per niente antropizzato, quindi per niente, con assolutamente nessuna traccia di, di, di attività umana e con delle formazioni molto strane che è sicuramente un terreno, un materiale che viene da profondità elevatissime. E quindi dobbiamo pensare a un territorio soggetto a fenomeni di grande importanza e eh, fenomeni anche devastanti da un punto di vista di terremoti legati anche a fuoriuscite di fango. Come vedremo i romani continueranno ad abitare, verranno periodicamente ad abitare in questa zona e si succederanno varie fasi costruttive e abitative. Partendo dalle fasi più antiche che sono quelle repubblicane che noi vediamo ma che ne abbiamo testimonianza nel secondo saggio, in questa porzione di territorio è tutto coperto, quindi ci sono conservati dei muri di epoca repubblicana, datati al secondo secolo a.C., ma che noi non vediamo. Questa fase di epoca repubblicana poi subisce uno sconvolgimento, forse legato anche al territorio di cui vi, parla al terremoto di cui vi parlava la mia collega, causato dall'esplosione della salsa di Monte Giglio e che portano a abbandono del territorio verso il 50 avanti Cristo i romani tornano in questo territorio e costruiscono la famosa villa questa villa è caratterizzata, abbiamo messo in luce il pavimento più bello che è un pavimento in opus e sininum e dovete immaginare che quando costruiscono questo pavimento i muri intermedi non ci sono ancora perché appartengono alla fase successiva il pavimento è costruito con la cosiddetta tecnica di opus, ad opus siminum, che prevede una stesura prima di una malta, che è una sorta di cemento, e al suo interno vengono posizionate poi a una a una delle tesserine bianche o colorate per formare motivi di decoro. Come potete notare il pavimento presenta tutta una serie di crepe, di rialzi, di abbassamenti, che sono la testimonianza di un evento catastrofico che ne porta alla distruzione. In questo caso i geologi stanno facendo varie ipotesi su cosa sia stato a provocare queste deformazioni. Alcuni propendono per un terremoto, altri propendono per una frana. Fatto sta che comunque non c'è ancora un'ipotesi corretta e precisa su dire se è stato distrutto da un terremoto o da una frana. Comunque il testimonianza di questa distruzione forte ed evidente è rimasta sul pavimento. Poi mentre passeremo vi faremo vedere questo motivo di cucinatura che vediamo qui sotto i nostri piedi in cui il pavimento e il muro a un certo punto si alzano quasi di 90 gradi. Quindi una deformazione molto forte, molto violenta che distrugge la, la villa quindi verso la fine del primo secolo d.C., quindi una villa che vive per circa 150 anni, 140 anni, questa villa viene distrutta e abbandonata, e passano altri 200 anni prima che torni ad essere abitato il territorio e come avevo detto, proprio per la sua composizione geologica, questo territorio quando è soggetto a forti piogge o a neve tende a sciogliersi, diventare quasi acqua e ricoprire tutto quello che incontra e quindi si deposita tutto uno strato di terreno sopra i pavimenti che possiamo vedere esatto, anche da sotto il basamento della, della colonna che è tutto uno strato di terreno che copre i pavimenti. Nell'inizio del III secolo d.C. tornano ad abitare in questi territori però cambia totalmente la tipologia di costruzione che viene impiantata perché non abbiamo più un ricco proprietario che impianta una villa ma probabilmente era una, una famiglia di, di umile estrazione che impianta degli edifici produttivi. Impianta prima di tutto un portico che è testimoniato dai due basamenti di colonna, dai plinti, come sta mostrando Simone, che erano un portico. Nel IV secolo d.C., quando probabilmente questo portico non è più funzionale perché non se ne viva più, perché non era più utile, finalmente vengono costruiti i muri in pietra. Quelli che rimangono a noi testimoniati sono le fondazioni di questi muri, quindi l'alzato non si è conservato, ma probabilmente è un alzato lineo. Nel V e il VI secolo un altro evento distruttivo e molto forte, che però qua non si vede, ma che vedremo nel secondo settore di scavo, perché diciamo che fu un evento molto forte, porta alla distruzione anche dell'impianto produttivo. Quindi anche in questo caso un abbandono repentino del territorio, delle strutture che, anche in questo caso, col passare del tempo vengono coperte di terra, ma il territorio non verrà più abitato nelle epoche successive. Infatti non abbiamo trovato niente di medievale o di rinascimentale. Il territorio viene abbandonato a se stesso, lasciato probabilmente al pascolo o all'agricoltura. All Potete vedere come a un certo punto il pavimento da sotto i miei piedi sale a 90 gradi molto particolare che non è testimoniato in nessun altro sito archeologico perché questo è l'unico che testimonia questo tipo di deformazione perché anche i geologi hanno detto sì noi lo rinveniamo nei terreni naturali sottoposti a terremoti o a frane o comunque eventi catastrofici ma testimoniato su un abitato, su un edificio non l'avevano mai trovato e la cosa più interessante è che questo tipo di deformazione non la troviamo solo nel pavimento della villa in questo stadio di scavo ma lo abbiamo rinvenuto quest'anno anche nel secondo settore di scavo. Quindi una conferma del fatto che comunque deve essere stato un evento catastrofico che non ha interessato solamente la villa, ma che comunque ha interessato tutto il territorio e oltretutto un, una villa molto particolare, perché comunque, se noi andiamo a vedere, questo pavimento deformato si trova ad un livello di quasi 4 metri sì, rispetto a dove siamo noi. Quindi i geologi anche qui hanno fatto due ipotesi. O era una villa terrassata in origine che poi il pavimento è stato deformato e quindi si è messo a 90 ⁇ Oppure c'è un piano di faglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto un, un forte evento catastrofico, non sappiamo quale ovviamente, ha portato la villa ad abbassarsi e quindi a provocare questa deformazione a 90 ⁇ del, del pavimento che noi vedremo e che quindi è una cosa molto strana, molto particolare, perché comunque un dislivello di 4 metri per i geologi è ancora inspiegabile. Però effettivamente noi evidenti di terrazzamenti non li abbiamo ancora trovati. Quindi adesso andiamo a vedere quest'altro quest settore di scavo. Ma può essere anche una frana volendo? O no, una purtroppo. frana volendo, però i geologi si chiedono ma da dove è iniziata questa frana così grande se non abbiamo versate? Diciamo tutti i, i, ah. sì, i movimenti franali sono stati esclusi un po' per tutta questa serie di motivi, doveva esserci un'altezza a quel livello Maggio, lì molto grande maggiore grande. che esatto. non è testimoniata per cui la frana è stata era la prima opzione sì, perché se l'altra ipotesi del terremoto è stata terremoto della Madonna in ma... realtà sì anche perché uncinature di Vero. quel tipo ovvero eh, quel, quel pavimento non è sceso, no, è salito è proprio. Eh. Quindi il fatto di essere scontinato non può È salito. Sì, alto. è salito. Perché tutto il pavimento è meno no. allo stesso livello. Eh, in quel in punto evento evento sale legato però a terremoto, cioè quindi è un, un sistema. Loro lo chiamano proprio un sistema di eventi in cui probabilmente la salsa, come vedremo, che però ha anche in sé eh, fenomeni sismici. E anche l'apertura delle faglie è data più a fenomeni sismici. È chiaro che è anche tutto un susseguirsi di questi eventi, cioè non è un unico fenomeno che ha volta, creato eh, cioè, una volta esatto. sola, mm. sono più di uno, nell'arco ovviamente stiamo parlando di 800, anni, anni, di 800, di anni, di 800 anni. anni, però più di un evento che quindi ha sconvolto completamente sul il sito. Comunque siete allora questo trucco, terremoto, c'è cioè diciamo che scoprite... quest'anno è stato, beh, <ride> fine avete la, la prova generalizzare non è, è mai bello, nel senso che non è nemmeno il caso, <ride> eh, però eh, ci dà sicuramente testimonianza che era una zona, che la nostra zona, il nostro territorio, si muove un è, è una zona allora. soggetta a questo tipo di fenomeni, fino a poco po' di tempo fa nessuno diceva, che la famiglia Romagna... <ride> Poi che siano gli eventi magari localizzati, cioè che sia eh, caratteristico di questo ambiente o che abbia invece un'entità maggiore, come si è verificato adesso, è un altro discorso, non, non vogliamo sicuramente il mettere sullo stesso piano il certo. due però è una testimonianza che il passato ci insegna che siamo in un posto che veniva già sconvolto da eventi de devastanti, perché... Un innalzamento come vedremo poi giù forma un angolo di 90 gradi, cioè per alzare un pavimento di 90 gradi mm -hmm. vuol dire che le È forze sono veramente le spinte sono veramente intense. Per questo che anche i geologi ehm, lo trovano quasi un campo scuola questo, trovano nei muri nelle deformazioni delle cose che studiano semplicemente sui testi eh, ci sono delle crepe, adesso io lo dico così, delle crepe nei muri per cui i mattoni si sbriciolano in un modo particolare che sono cose da manuale per cui dal punto di vista geologico questo è un paradiso, chiamiamolo così, è un campo scuola. Paradossalmente ci sono più geologi che archeologi su questo sito. <ride> Se i pavimenti prima sono a quell'altezza, i pavimenti adesso sono a quell'altezza. Scusate che vado a segnarli, scusate, per me, Adesso... E quindi, e quindi se non è un terrazzamento vuol dire che prima era tutto sullo stesso Dice, livello? Probabilmente, adesso come vedremo dopo, non era proprio tutto sullo stesso piano, probabilmente un leggero declivio c'era uh -huh. sicuramente, come dimostrato dalle cose che abbiamo di recente trovato. Tuttavia è anche probabile che, che si sia abbassato, quindi magari non un abbassamento di 4 metri, dobbiamo pensare a un'altezza leggermente inferiore, però sicuramente c'è. E, e la faglia qua i geologi la trovano molto bene perché per esempio vedete quella piccola tricea, un'altra grande lì, e si vedono proprio i livelli eh, più bassi che salgono su in impennata, si vedono delle lingue di terra eh, che partono dal basso e vengono sparate in alto. Non ci riuscite a segnarlo voi. Qua per esempio, se qua ti vedi, riuscite a vedere questa terra più brisa, più chiara? Sì. È una terra che parte dal fondo. È terra del mio lì. E che arriva fino in alto, è la stessa, e poi si è, si è spalmata. Su, cioè questa terra grigia qua, noi la troviamo sotto questo muro grosso. Quindi... Quindi vuol dire che a un certo punto questo piano è stato aperto, si è disassato, i livelli da sotto sono stati spinti su e hanno trovato una via di fuga in questa faglia, esatto. per cui sono saliti e poi si sono diciamo, spalmati eh, nel piano dove ha adesso la mano la mm -hmm. mia collega. Quindi per forza ci deve essere stata una rottura. poi che sia sceso di 4 metri o di 2 metri è ancora da definire, anche perché anche i geologi avrebbero bisogno di più dati, di un'apertura dello scavo molto più ampia rispetto a quella che c'è adesso. E, però comunque che ci sia eh, questo spostamento e una linea di faglia proprio qui è sicuro. Non abbiamo trovato ancora niente che ci dica che è stato fatto un vero e proprio terrazzamento. È chiaro che quest'area è ancora poco indagata, non l'abbiamo mai scavato. Per poter scavare quest'area bisogna mettere in sicurezza tutto su dietro. Mm, sì. ancora, però sicuramente ci dimostrerebbe intanto di quanto il dislivello si è creato, effettivamente la faglia che entità abbia e quale può essere stata la, la, la discesa. Quello che abbiamo scoperto quest'anno è che i muri e il pavimento a mosaico che abbiamo visto di sopra lo abbiamo ritrovato anche di sotto. Come vedete c'è questo muro in mattoni che delimita all'interno tutto un pavimento, impressionante quel pavimento come sia addirittura a 90 gradi. quindi anche in quel punto il pavimento che doveva essere diciamo, in piano in quella parte più verso di noi è stato rialzato di 90 gradi e si vede bene che è in posto perché ha la stessa tecnica, la stessa fattura, Rialzato di 90 gradi, quindi sparato diciamo in alto con questa deformazione a uncinatura che avevamo visto e il muro stesso che continua.